Ma dove sono finito? Questo, questa non è la piazza. Dovevo essere in piazza. Dicevo che c'era roba bella in piazza, ma... Qua sulla mappa non c'è niente. E anche qua dove sono finito. Mi sa proprio che mi sono perso. posto qua non lo conosco, in più sono anche senza niente, il telefono non prende, non ho niente, proprio bisognerà arrangiarsi. Quante volte vi è, sarà capitato di perdervi in vari posti e non sapere dove eravate, non avere niente? Oggi vedremo come sopravvivere. Allora, siccome non sappiamo dove sono, prima cosa bisogna fare quando vi perdete è innanzitutto trovare un posto magari un po' sopraelevato o coperto, che ci sia comunque una radura e abbia una barriera come qua, vediamo che c'è una barriera naturale. Quindi, dopo vi siete trovati il posto, bisogna pensare per quanti giorni resterete lì. Sicuramente inizieranno a cercarvi e eh, nel frattempo voi vi consiglio di non spostarvi mai quindi trovatevi un buon punto per un rifugio prima cosa il rifugio poi penseremo tutto il resto quindi andiamo a cercare un punto per il rifugio bene siamo arrivati in questo punto abbiamo due possibilità o qui faccio un rifugio che abbiamo già una leggera barriera dove possiamo metterci qua oppure là dove potremmo cercare di creare tipo un letto con dei legni E metterli tra i tronchi e non si noterà niente Andiamo a vedere quello là che è migliore Stanno già facendo vai Allora, una cosa che ho notato Se dovete rimanere qua più giorni Questi qua sono dei funghi crescono su funghi parassiti che crescono sui legni morti e questi sono ottimi se volete trasportare il fuoco infatti questi quando bruciano bruciano lentamente e creano brace e rimangono anche attivi per anche un giorno intero sono commestibili non sono commestibili però sono ottimi per il fuoco quindi se li trovate teneteli fatene una buona scorta e cercatene molti vicino ai vostri rifugi Qui come vediamo abbiamo un'ampia scelta di dove costruire il rifugio, potremmo costruire farci una barriera qua con i legni, è proprio una barriera qua, così, così una barriera, potremmo spostando un po' di legni farci un lettino lì con sempre dei legni, sopraelevato meglio, sempre tirando un po' su, fare tipo una pala Tanto di legname vediamo che ce n'è e quindi poi magari con le foglie cercare di fare un materasso, una roba comoda. E così potrete campare per parecchio tempo. Altra cosa a cui bisogna pensare è l'acqua e il cibo. L'acqua, questo è il secondo cameraman. L'acqua trovatevi vicino magari a un fiume o a un lago, cercate una fonte d'acqua. Là in quella direzione sono andato a vedere c'è un fiume però c'è un altro metodo più efficace se riuscite a cercare, a trovate dei sacchetti o qualcosa potete fare per condensa praticamente coprite una zona l'acqua si raccoglie lì e voi potete berla È perfettamente quell'acqua lì per il cibo bisogna imparare a cacciare e quello lo vedremo nella prossima puntata adesso ci salutiamo io inizio a costruire il riparo e poi vediamo come va ci vuole un po' di tempo a costruire quindi intanto ci vediamo dopo quando ho iniziato a costruirla. allora ragazzi stiamo tornando perché ormai è ora di andare perché, perché non chiedetevi perché non sono anch'io però guardate cosa abbiamo trovato sono, è una prolunga jack maschio maschio da 3,5 mm dell'ama, se qualcuno la conosce mi scriva un commento sotto qua Speriamo che sia funzionante, vi facciamo sapere se è funzionante, sembrano buone, comunque non vedo jack rovinati, non so se si vede, cioè si e vede, vede? Non, cioè, non sono rovinati come vedete, sembrano buoni, questo, anche questo è buono, e... ragazzi non, anche se, se voi sapete il prezzo di questo scrivetelo perché non so quanto possa costare, non conosco questa marca, quindi abbiamo guadagnato una roba.